Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione di Arezzo TV, sarebbe di Claudio Bindi, il corpo ritrovato senza vita in avanzato stato di decomposizione nei boschi di Figline. A dirlo sarebbe stato il riconoscimento all'Istituto di Medicina Legale di Firenze da parte della famiglia degli abiti ritrovati sul corpo, sarebbero gli stessi che quindi indossava al momento dell'allontanamento. Dopo un mese purtroppo potrebbero così finire nel peggiore dei modi le ricerche del 62enne che era scomparso lo scorso 4 marzo da Pian Disco. Adesso sarà l'autopsia, che sarà svolta probabilmente domani, a stabilire l'esatta causa della morte. E adesso torniamo a parlare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 Il cane antidroga Batman ha scovato stupefacenti sotterrati al parco del Pionte pronti per la vendita. Sono stati infatti i carabinieri di Arezzo a trovare un netto di hashish già suddiviso in dosi che è stato ovviamente sequestrato per effettuare ulteriori accertamenti e cercare di risalire al o ai pusher. Sempre i militari di Arezzo hanno denunciato una donna perché si è rifiutata di fornire le proprie generalità ed è stata trovata anche in possesso di due coltelli. Nell'ambito di controlli mirati in città i carabinieri hanno infine rintracciato ed arrestato un 62enne sul quale pendeva un ordine di carcerazione dovendo scontare 5 anni di reclusione per una condanna definitiva per bancarotta fraudolenta. In Casentino invece i militari hanno rintracciato con un'indagine lampo una donna evasa dagli arresti domiciliari. I militari l'hanno sorpresa a bordo del treno del Casentino che appunto viaggia sulla tratta Arezzo stia Dopo l'arresto la donna è stata tradotta presso il carcere di Firenze-Sollicciano. E ancora cronaca, purtroppo ci sono nuove segnalazioni di truffe per contratti gas e luce. A lanciare l'allarme è la stessa estra. Le utenze luce e gas sono senza dubbio una delle voci che più pesano sulle spese familiari. Per questo cadere in offerte allettanti che promettono super sconti o tariffe molto vantaggiose può essere molto facile. Tra i canali più usati dai truffatori c'è il telefono attraverso il quale raggiungono facilmente le vittime delle frodi, purtroppo sempre più frequenti. A mettere in guardia i cittadini dopo le nuove segnalazioni di tentativi di raggiri è Estra che avverte di prestare molta attenzione invita a segnalare questo tipo di episodi quando avvengono. Sono stati infatti segnalati casi di comportamento scorretto adottato da altri operatori energetici che pur di acquisire il cliente non conoscono il remore di comportamento spacciandosi per operatori di extra. Si tratta in particolare di soggetti che hanno come unico obiettivo quello di far sottoscrivere con l'inganno nuovi contratti con altri operatori. Questi soggetti non hanno alcuna relazione però con l'azienda, chiamano i clienti extra proponendo che cambi di tariffa. Estra sottolinea poi di non effettuare chiamate ai propri clienti per variazioni di tariffe o listini e ricorda che qualora un cittadino ritenga di essere stato truffato può recedere dal nuovo contratto anche se già firmato senza alcuna spesa entro 14 giorni lavorativi. Comportamenti di questo genere sono già stati sanzionati da numerosi tribunali italiani e l'azienda adesso si riserva di procedere per vie legali. È stata sporta denuncia da parte della presidente dell'associazione Senza Veri sulla lingua per il danneggiamento della panchina rossa installata ad Arezzo ed inaugurata lo scorso 27 novembre al Parco Foro Boario. Gli ignoti hanno rimosso la targa dell'omonima associazione con la scritta Essere donna richiede coraggio. Sottratte anche le scarpette rosse simboliche che erano state poste ai piedi della panchina. Esprimo ferma condanna. Per questo episodio ha dichiarato l'assessore Giovanna Carlettini un sentimento dettato dalla constatazione che c'è ancora molto da fare in termini di sensibilizzazione. L'associazione senza veli sulla lingua invece si è riservata alla costituzione di parte civile in caso di procedimento penale e del riconoscimento del danno. Torniamo adesso a parlare del crollo. In un'aula la scuola media Margaritone sull'episodio è intervenuta con una nota blocco studentesco. Il sistema scuola deve essere riformato, hanno dichiarato, e il primo passo deve avvenire sul piano strutturale affinché gli studenti possano svolgere attività scolastica in sicurezza. Intervenuti anche i consiglieri comunali di Scelgo Arezzo, Marco Donati e Valentina Sileno. Esattamente il 23 febbraio scorso abbiamo presentato in Consiglio Comunale un'interrogazione con la quale chiedevamo chiarimenti in merito all'uscita di emergenza proprio della scuola di Biatricca. A fronte di tutto questo ci chiediamo come mai a distanza di un mese e mezzo da quel nostro atto formale non sia stata fornita risposta e se questo tempo richiesto per un'operazione di tale semplicità quanto ne servirà per un capillare monitoraggio strutturale. Ed ancora politica dopo l'escalation di episodi di cronaca che hanno visto come protagonisti giovanissimi da parte dei gruppi di opposizione è partita la richiesta di un consiglio comunale aperto sul tema del disagio giovanile. È stato dunque fissato per giovedì 13 aprile alle 15.30 ed il termine per... La prenotazione degli interventi che possono essere tenuti durante il Consiglio Comunale aperto, convocato dal Presidente Luca Stella, scade venerdì 7 aprile. L'indirizzo email è consigliocomunale.comune.arezzo.it E adesso parliamo di volontariato ed andiamo a sentire l'appello lanciato dalla Misericordia. Presidente, tutti i vostri volontari escono da un periodo davvero molto particolare. Ecco, lo spirito che li muove è, è stato sempre lo stesso, però hanno affrontato anche una pandemia. Adesso insomma, ci sono comunque tante nuove leve a cui fare appello perché non mancano insomma, non bastano mai i volontari. Che cosa si sente di dire ecco, sotto, questo, sotto questo profilo per dare davvero una spinta eh, ancora maggiore insomma, a chi volesse impegnarsi? Ma io credo davvero che il volontariato. È un bene, un bene, un patrimonio della nostra società, è un patrimonio dell'Italia. Ricordo sempre che in Italia ci sono circa 5 milioni di volontari nei vari settori, persone che dedicano il loro tempo con generosità, con amore. Certo c'è stata la pandemia, la pandemia non ha fatto scemare il servizio al prossimo, anzi in alcuni luoghi sono stati l'ultimo avamposto, in alcuni luoghi il mondo del volontariato è cresciuto, in altri purtroppo abbiamo visto anche decrescere il numero dei volontari per tanti motivi, anche vuol dire un po' la paura, un po' la chiusura, un po' tante cose, ecco, ma il volontariato è un'anima bella dell'Italia, è un paese nostro di accoglienza, siamo presenti. E, ripeto da otto secoli in tante situazioni oggi siamo stati presenti appunto nella pandemia come sfumo presenti nel 1244 quando siamo nati in quegli anni, in quei secoli con le pesti, con le carestie, con tanti momenti di, di crisi ma siamo stati molto vicini al popolo dell'Ucraina eh, con i nostri moduli DISEVAC che sono l'acronimo di Disability Evacuation, cioè la, il trasporto di persone con disabilità dalla frontiera ucraina alla Polonia verso i paesi dell'Europa, molti in Italia. Da uomo delle istituzioni, da uomo che ha servito per 40 anni le istituzioni, mi rivolgo in questo caso alle istituzioni come rappresentante di uno dei più grandi movimenti italiani con 100.000 volontari, 700.000 soci, oltre 800 sedi in Italia. Quindi da uomo delle istituzioni alle istituzioni non ci dimentichiamo del volontariato. Devo dire che. Qui nella nostra, nel comune di Arezzo c'è una bella realtà e anche una bella sinergia tra il comune, le associazioni di volontariato, ma anche in generale. Ecco, i, nostri, I nostri sindaci sono vicini alle, alle misericordie. Ecco, le istituzioni più alte, la regione, ma soprattutto anche chi ci governa, non l'attuale governo in, in senso stretto, in generale chi governa Ecco, deve farsi carico del mondo del volontariato, deve supportarlo, deve aiutarlo perché Perché se non si ha a cuore gli ultimi, gli invisibili, i sofferenti e non si ha a cuore chi si occupa di queste persone, ecco, io lo trovo come dire, non politicamente corretto. Le ACLI di Arezzo hanno organizzato una giornata per conoscere e comprendere gli attuali scenari internazionali di geopolitica. A parlarne sarà Lucio Caracciolo, fondatore e direttore della rivista Limes. Mercoledì 12 un doppio appuntamento alle 11 in Sala dei Grandi della provincia con gli studenti e alle 17 alla Teatro Pietro Aretino con la cittadinanza dove verranno affrontate tematiche di stretta attualità a partire dai conflitti in corso dalle gerarchie tra potenze e l'instabilità dei rapporti tra gli stati. E si avvicina la Pasqua, andiamo a sentire adesso il messaggio del vescovo di Arezzo Cortone San Sepolcro, Andrea Migliavacca, per il suo primo anno qui in città.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 Come ogni anno una delegazione della Misericordia di Arezzo e le sue componenti della Valigia dei Sorrisi, il gruppo Clown Dottori della Misericordia Aretina, hanno raccolto un sufficiente quantitativo di uova pasquali di cioccolato, risultato di tante donazioni e le hanno consegnate fisicamente in regalo ai bambini e al personale di casa Tevenin. Voltiamo adesso pagina, la premiere internazionale di Rumors, la prima serie partecipata, realizzata interamente ad Arezzo da Retini, sarà a Denver in Colorado il prossimo maggio. La Farrago, associazione retina di promozione sociale che ha curato il progetto, è stata infatti nominata nella rosa. dei dieci finalisti della categoria drama nel prestigioso festival statunitense dedicato alla serialità indipendente. Rumors è l'unica serie europea in concorso per questa categoria. E dopo gli annunci di Salmo, Rosa Chemical, Baustelle e Comacose, un altro grande nome si aggiunge alla lineup del Mango Music Fest, la Love Gang 126, che salirà sul palco del Prato per la serata inaugurale di martedì 4 luglio. L'evento sarà ad ingresso gratuito. Ed in Valdichiana, invece, in occasione del Cortona Comics arriverà Tananai. Si tratta di una delle sorprese che la manifestazione toscana sta svelando in questi ultimi giorni. Un'edizione dunque che si sta caratterizzando non solo per la celebrazione del fumetto, già oltre 50 gli ospiti annunciati, ma anche per l'attenzione agli altri media. Passiamo adesso allo sport. Oggi Arezzo Ostia Mare conclusasi in un pareggio 0 a 0 passiamo al calcio femminile le ragazze amaranto continuano a far parlare di sé il consiglio regionale infatti le ha volute premiare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 Sono cortonesi le campionesse regionali di Scacchi, si tratta di quattro giovanissime studentesse che, eh, alle quali arrivano adesso le congratulazioni dell'amministrazione comunale di Cortona. Le ragazze frequentano la scuola secondaria di primo grado all'istituto comprensivo Cortona 2 Gino Bartali che da alcuni anni organizza il progetto Scacchi Terra. Quest'anno, dopo aver svolto una gara di istituto, gli alunni hanno partecipato ai campionati studenteschi di scacchi organizzati dalla Federazione Scacchistica Italiana. Sei cadetti e sei cadette hanno poi potuto accedere alla fase provinciale che si è svolta ad Arezzo. Le due squadre che si sono classificate per le regionali sono partite il 3 aprile per Firenze e le cadette prime classificate adesso parteciperanno alla gara nazionale che si svolgerà a Montesilvano i primi di maggio. Questa per stasera era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci.